Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Un caro saluto, andiamo in registrata perché? Perché eh, francamente non me la sono sentita di scocciarvi tutte le sere dalle 8.30 alle 9.30 per, eh, per fare una derasha che posso fare tranquillamente anche in, in video prendendola con calma. E poi, se avete delle domande, certamente me le potete fare. Però avete visto che anche ieri sera di domande ce n'erano davvero poche. Quindi, semmai è l'ultima sera, possiamo farla. <coughs> così anche un po' più tempo. E devo stare meno attento lì, mi distrago meno. La diretta è sempre una cosa che si va senza rete, giustamente. Quindi. Allora, capitolo 2. Il capitolo 2 inizia così. A cala de verima elle. Che so. Hamat Melekash Feroche, Zachereti Vashti, vet Asher Asat, vet Asher Niktsar, Eleia. O per qualcuno leggerebbe anche Eleia, ma io dico Eleia. Allora, il primo versetto è un versetto introduttivo perché ci deve portare in una situazione francamente paradossale. Perché? Abbiamo visto ieri la problematicità della, di, questo, di questa crapula terrificante. Sappiamo dove va a parare, sappiamo cosa sta tramando Aman, ma il primo dato salvifico è di un bene Juda, di un figlio di Giuda, vedremo che cosa significa proprio davvero figlio di Giuda, per la salvezza, niente poco di meno, dell'imperatore, del Melech, chiamato Melech, Ashfarosh. In un, in un libro che va a raccontare certamente la liberazione da una, una Shoah globalizzata in queste 127 province dell'impero tutti gli ebrei vivevano lì la Giudea faceva parte era una delle 127 province paradossalmente è proprio Mordecai che salva l'imperatore e questo, nonostante questo che verrà buono alla fine nella sua eh, come possiamo definirla, eh, poco avveduta presa di posizione, decreterà uno sterminio. E il versetto che abbiamo, introduttivo che abbiamo appena letto indica che cosa? Indica uno dei tanti ripensamenti che questo soggetto no, ci manifesta, Kfarosh, su Vastì. Si ricorda di Vastì. Si ricorda di Vastì e di tutto ciò che aveva decretato a suo riguardo, perché? Perché era, abbiamo visto nel capitolo precedente, sotto gli effetti di un'immediatezza poco avveduta. Da buon marito potremmo dire, e ancora, ancora peggio sarebbe proprio in quanto buon imperatore buon re. E lui si ricorda: si ricorda di Vastì Vastì. Abbiamo detto ieri. Eh, dal testo in lingua, in lingua originale emerge come una donna maligna non è la campionessa del femminismo perché non ha voluto essere sottomessa a suo marito e apparire quasi fosse no, senza vesti davanti ai satrapi e davanti ai rappresentanti c'erano anche gli ebrei in quella Crapula orgiastica, no, era una donna malvagia e lo vedremo anche il perché più avanti. I giovani al servizio del re, versetto 2: dissero perché avevano capito dove voleva andare a parare il re, Belle vergini di bello aspetto per il nostro re, dobbiamo ricercare. L'ho detto dalla fine all'inizio, ma la vostra traduzione è comunque, immagino, positiva. Versetto 3. Il re nomine degli incaricati per tutte le province del regno, oppure per tutti i regni dell'impero. E si, radunano, si radunino tutte le Tovot-Betulot, queste Rot Tovot-Betulot, 888 è sempre il femminile, no? deve essere coniugato insieme, sempre il femminile plurale, di Shusha. E vengano messe sotto, dice la super, diciamo, la supervisione di un... si chiama... El Bet Anashim, cioè alla sua casa delle donne, sarebbe poi laren per noi, ecco, e questo di questo di questo eh, Eunuco, gay sotto la supervisione, un uomo che poi peraltro lo stimava tantissimo Esther ed era lo Shomer della dell'Anashim, cioè il guardiano, proprio il guardiano delle donne. Che a volte vengono chiamate donne, a volte vengono chiamate betulotte. Allora, tante volte si dice che erano betulotte, però avevano tutto lo charme e la maturità dell'essere delle Anashim, cioè delle donne vere e proprie, pur essendo delle betulotte, cioè delle vergini. E siano allora, dice, a loro date dei profumi, perché per poter accedere alla presenza del re il profumo... Eh, su base eh, d'oliva non alcolica, noi siamo abituati ormai non sull'olio di oliva ma su base alcolica, quindi svanisce subito, ma no, su base eh, dell'oliva eh, un trattamento di profumo sulla pelle per 6, 7, 8 mesi costavano cifre esorbitanti, alla fine anche la pelle profumava naturalmente sempre, era impregnata di questo, di questo profumo, quindi si lavavano, si ungevano, si lavavano e queste c'erano ovviamente predisposte le famose Ancelle che vedremo adesso il numero di 7, perché c'è una motivazione perché Ester ne nomino 7, ne vuole 7. Furba. Ci vuole scaltrezza per essere dei liberatori, eh? in questo caso de delle liberatrici. Diceva Nara Asher eh, Tittaf Benei Amele che dice la Nara, la ragazza, che eh, piacerà, sarà di gradimento agli occhi. Del Melech eh, Timlach Tahat Vashti, e sarà subentrerà come regina a Vashti. Tahat, però, vuol dire anche stare sotto. È vero che in ebraico vuol dire sia stare sotto sia sostituire, però è molto probabile che Tahat in questo caso indichi lo stare sotto perché anche nell'Arem c'è una gerarchia. Quindi, molto probabilmente, Vashti, che era più vecchia ovviamente di Esther, che era, una, era giovane. E giovane da marito ma giovane bellissima sia dentro che fuori e lo vedremo dopo e forse comunque gerarchicamente meno di basti anche se poi lei diventerà regina e il re le metterà innamoratissimo di lei metterà questa corona in testa quindi darà addirittura un potere che poi a lei servirà per fare Terminare, punire Aman, e lo stesso potere di salvare il marito, lo vediamo adesso in questo capitolo 2. Adesso qui c'è la presentazione molto particolare di Mordecai e viene detto di Mordecai, quindi finisce il versetto 4 e comincia lo zoom a proiettare chi è su questo Mordecai. Chi è questo Mordecai? un uomo ebreo dice letteralmente comincia così Ish Yehudi uomo ebreo ma perché fa l'enfasi sul fatto che Yehudi anche se era della tribù di Beniamin esule di Gerusalemme, ve lo pronuncio dal versetto 6 perché Yehudi vuol dire proprio letteralmente non solo giudeo ma Yehuda letteralmente dice proprio Ish Yehudi vuol dire l'uomo che loda lodare Dio vuol dire. Giuda vuol dire lodare Dio quindi Mordechai è un uomo che loda Dio è vero che era Giudeo ovvio era la tribù di Beniamino certo che era Yehudi ma qui Yehudi già sta soppiantando Ivri Yehudi le tribù del nord erano praticamente state assimilate lentamente. E rimane sempre il mistero della, della Vergine consacrata, perché era sposa, eh, Anna di Luca, nel Vangelo di Luca, perché era nominata di una tribù che di fatto non c'era più era stata assimilata, così come è un mistero che ci siano ancora le dodici tribù nell'Apocalisse, e poi ci sono, eh. quindi significa che l'uomo può dimenticare la discendenza, ma Hashem Barocu non la dimentica, quindi l'uomo iudi vuol dire che lui era un uomo che lo dava Dio, quindi vuol dire che tutti i giudei, sono giudei veramente, se lo dano Dio. Strano che nel Nuovo Testamento noi giudei, eh, almeno Paolo, Spesso volte li chiama, li rinomina come israeliti, discendenti di Giacobbe. E rarissimamente col termine ebri, ebrei. Perché l'ebreo è colui che passa. Ma colui che passa davvero dalla morte alla vita, colui che passa da questo mondo al padre, colui che passa da questo eone al eone del padre, colui che passa dal peccato alla libertà, ad essere affrancato, è il cristiano. Ho pensato che adesso farò sempre la specifica è venuto proprio adesso. adesso, faccio il pignolo su queste cose, perché è giusto che noi si possa acquisire una precisione terminologica che vi sarà tanto utile e noi vogliamo fornirvi di fatto strumenti di di, di, di, di. di libertà di accesso al testo. Noi vogliamo. la nostra linea è che vogliamo che i figli di Dio siano liberi. Più strumenti hai, più sei libero, essendo già liberi in Cristo, ovviamente, questa è la precondizione. Allora, sì, farò il pignolo. Ishi Yudi, e questo Ishi Yudi dice, Aya Beshushan, era, viveva, noi potremmo dire, no, Aya viveva, a Shushan che cos'era questa Shushan Susa Shushan era Abirà Usmo Mordechai era la residenza no Shushan del, del, del re era la capitale noi potremmo dire e il suo nome era Mordecai ben Yair figlio di <coughs> Yair ben Shimi Ben Kish sta dicendo il padre, il nonno e l'antesignano. Ben Kish poi dice Ish Yemini, figlio della destra. È chiaro che è la tribù di Beniamino, perché noi sappiamo che vuol dire figlio della destra. Però figlio della destra vuol dire anche l'uomo attraverso il quale Dio manifesterà la sua destra, cioè la sua forza. E poi dice che era un uomo della Galut, perché dice che Asher agla Dice che era, che era, no? Era sottinteso, allontanato, messo in golà mi erushalayim da gerusalemme e sappiamo che fu da nabucodonosor qui sulle datazioni gli storici sono un po storgono un po il naso adesso faccio anche lo storico e storgiamo un po il naso perché ci sarebbe un gap di 70 anni ma questo è un testo storico nei perimetri nelle coordinate perimetrali ma ehm, come devo dire testo da fervorino da fervorino eh, per cantare i grandi i grandi miracoli che Dio aveva fatto quindi non sono i 50 anni più 50 anni meno che fanno differenza però certamente lui era mi da Gerusalemme notare che Yerushalayim qui è scritta con la Yod e dice beh, perché come doveva essere scritta eh, oggi Yerushalayim è senza la Yod prima della Mem finale perché Perché non c'è il Tempio se qui c'è la Yod o iod che voi la chiama iota no. in greco lasciamo stare se qui c'è la iod la iod significa che eh, il tempio era stato riedificato tempietto però era stato riedificato è un preciso che faccio il pignolo oggi. è un'indicazione precisa precisa precisa precisa che c'era il tempio perché se voi andate giurislamio oggi la iod non la trovate se voi andate nei testi eh, post distruzione del Beta Midrash, voi non trovate a Gerusalemme scritta con la Yod quando ci sarà il tempio. Gli ebrei rimetteranno la Yod ah, prima della mem finale di Yerushalayim. Ah, oggi non mi riesco a far niente. Eppure, e, e quindi, era quindi nella, gulà, nella, nella Galut, cioè nell'esilio quando era avvenuta, ecco perché dico il i, i parametro, non, non, c'è cioè un uiato di qualche decennio, perché parla di Yeconia, Yahadeh Yeconia, Melechi Yehuda, quindi Yeconia Re di Giuda ha una datazione antecedente a questo episodio di Ashferosh, no? poi c'è anche una spiegazione, adesso ho finito il versetto ve lo dico, Asher Niglah, che era in esilio, eh, per Nebuchadnezzar, da no, Nabucodemec's Melech Vavel, re di Babilonia, che ovviamente poi fu soppiantato senza distruggere Ninive, eh, senza distruggere Ninive dai medi e poi dopo dai persiani insieme, quindi conquistato e battuto perché c'è questo iato? Allora, perché i figli di Israele, teologicamente, brutta parola per loro, teologicamente, brutta parola per i figli di Israele, perché i figli di Israele di teologia non mi interessa. Hanno, hanno cose più serie da fare e, e non sono ironico io parlo seriamente perché a volte la teologia se fatta sui testi diventa diventa un po' parafrasi poi diventa poesia poi diventa delirio col tempo parlo della mia categoria parlo di me E gli ultimi allora diciamo dopo Giosia mh? Quello che accade dopo Giosia e quindi un re che decade, poi il fratello che, a quale gli viene cambiato nome va eh, da Nabucodonosor preso a corte eccetera eccetera e poi viene accecato e poi c'è un discendente che nasce rimanendo re di Giuda però prigioniero avendo portato via 17-18 mila avanti alla pesca il numero esatto della grande nomenclatura che sono i primi ad andarsene no? nella, nella, eh, diciamo nella diaspora, e tra questi niente po' di meno che un signore chiamato Ezechiele, Ezechiel, Ezechiel, Ezechiel, il profeta, tanta roba, mentre la Maharez rimane lì insieme ai, eh, ai samaritani. No? Ecco questo episodio, questi fatti che di, fa che di fatto sono rappresentano appunto quei 50-60-70 anni sono visti come un momento unico, come se fosse una giornata unica. Davvero è una cosa strana perché eh, pur avendo delle date certissime, eh, no? delle date certissime, addirittura abbiamo anche il mese, il giorno e l'ora no? dell'occupazione de, dell di Gerusalemme, la distruzione del Tempio, il Tisha no? quindi addirittura precisi, però per quanto riguarda teologicamente quello che succede alla corte ex corte e corte coptata alla corte di Nabucodonosor, la corte di Giuda, con Joachim, Joachim, e Zedechia, e compagni martiri, e parenti martiri, ecco è tutto unico, quindi io non mi faccio specie teologicamente di questa voluta, voluta inesattezza storica, per dire che comunque da Ieconia, a ah, Artaserse secondo è lo stesso giorno anche se c'è un buco di 70 anni capite cosa voglio dire 70 anni sono niente adesso qui abbiamo il mistero io ieri vi ho detto che secondo i midrashime più edulcorati Mordecai forse poteva essere niente proprio di meno che eh, il marito silente di Ester Adesso vediamo anche questa cosa dei nomi che sono credo abbastanza importanti. In realtà dice ben altro perché dice il versetto 7: Omen et I Esther. E questo vuol dire, eh, eh, era omed, eh, potremmo dire quello che sta a fianco tipo il tutore ecco il tutore di chi? di Hadassah lei è Ester allora qui noi dobbiamo vedere i nomi Ester voi lo sapete è i star è la luce è la divinità insomma sarebbe l'equivalente le, astrale di, di, di, della bellezza di Venere insomma perché poi cambiando nome ma è sempre quella stella là che viene adorata no? Dai, dai, dai pagani. È sempre lei, sono sempre quelle che poi nella Bibbia vengono definiti gli Astarte, Asterot, bla bla bla, eccetera, eccetera. Invece, invece, eh, invece il suo nome, Hadassah ehm, indica una pianta eh, che potremmo oggi. È sempre il solito problema della traduzione: che potrebbe essere il mirto. Quindi una pianta mediterranea, ben conosciuta, l'abbiamo anche noi in Sardegna, eccetera, e, e avrebbe, diciamo, una... una scusate, secondo i, i maestri commentatori, dovrebbe essere il contrario di Ester. Quasi che Dio, le, eh, dandole questo doppio nome, abbia voluto dire fino a un certo punto sei ad assa, dopo diventi ester. Perché eh, tra le varie proprietà del, del Mirto, no? Ha un, un buon profumo, però se lo mangia un cattivo sapore. La bellezza invece, le, la bellezza invece è, è, è il contrario. È il contrario. Perché... La sfera negativa della bellezza la pagherà poi Aman, che la voleva sedurre. E lei giocherà molto su questo aspetto, di questa doppia vocazione, doppia operazione che i nomi nella Bibbia sono importanti. Dio cambia il nome quando ti cambia qualcosa. Elia si chiama Elia perché è Elia era il difensore dello javismo. Chi è il vero El è Elia, quindi Elia, poi, se quale fosse il suo nome non gli interessa, forse era proprio quello, ma fatto sta che il suo nome è la sua missione, così per Israele, così per Mosè, così per, per tutti, compreso Maria, che l'angelo non la chiama più Maria, che carito Mene la chiama, che è tutta tut, tut un'altra faccenda. Eh? E quindi, e quindi eh, il fatto che eh, la geografo Metta dice Hadassah i Ester, attenzione che adesso lei lei è Esther, eh? questo pronome, dice, attenzione perché adesso questa è Esther, solo che poi di, di, si rivela chi è veramente Mordecai, perché dice che Mordecai era Bat Dodd, e quindi Mordecai vuol dire che era figlio, cioè lei era figlia di suo zio, dello zio di Mordecai, e essendo Bat Dodd, cioè figlio dello zio, quindi del suo Dodò, Dod Dodò, Dod Celò, dod, dod con la va finale, Dodò. E indica che Mordechai e lei erano cugini. Quindi salta per aria il discorso della nipote, come vi ho detto ieri io, ma come vi ho riferito ieri io, dai Midrashim salta anche il discorso che fosse il marito. Adesso nei prossimi versetti vedremo perché Midrashim dicevano che fosse il marito e lo vediamo subito finiamo il versetto 7 e poi lo vediamo subito perché ci entriamo veramente a gamba tesa perché dice perché lei dice che Enla dice che Enla cioè non c'era lei non era lei Av e, e, e neanche i ma non aveva neanche la mamma né padre né madre e questa Nara era Yefat Toar era bellissima, bellissima di aspetto. Io ci ho messo il superlativo assoluto, però la frase il termine fattorar e to, tovat indica proprio un superlativo, perché Yafa è bella, toar è piacevole, è, è tova buona anche, era anche buona, quindi bella dentro, e bella fuori, vi dicevo, ecco il versetto, ma re, cioè in questo aspetto che lei aveva, Uf, eh, poi dice, Evmot eh, avia e eh, alla morte, al morire de, de, del suo papà e della sua mamma, Veima, e qui c'è l'Ekharach o l'Ikoach, io la pronuncio schenazita, non, non, non ce l'ho nell'orecchio, nel, nell dice, fu presa. Dardomor De Dechai, l'Ole Bet, prese, prese, la prese a lui come, come, una figlia, come una figlia. Quindi il cugino che eh, prende lei, evidentemente più vecchio, lo prende proprio come, come una figlia. E adesso eh, la puntualizzazione di quello che è stato seminato all'inizio di questo Perech Bet. Pasuk numero 8 Vayei Beishma De Baramelech Vedato, e, e, e fu che, e, essendo stato divulgato no, la parola del re, o le cose del re, il decreto del re e questo suo bando, ecco, ed essendo state radunate queste ragazze, queste ragazze. Eh, Nearot, Rabot, queste molte ragazze, al Shushan, nella città di, di, di nella capitale, per opera di Egai, questo sh Shomer, shomer eh, Betanashim, questo custode dell'Arem, dell casa delle donne, poi sta per Arem, noi diremo l'Arem. Dice Esther fu Vitlach è stata presa, presa con la forza, eh. Esther verso la casa di eh, dice Albet Melech e Yad e fu preso e messa sotto il braccio, sotto la sorveglianza, potremmo dire, sotto la mano proprio di Agai viene definito di nuovo Shomer Anashim, qui guardiano delle donne, quindi non solo più guardiano della casa, dell'area, ma proprio, proprio delle donne direttamente. Versetto 9, lei esce entrare in empatia con questo eunuco, perché era un eunuco, eh? mi ero dimenticato di dirlo, e ebbe grande favore verso di lui, e la stessa cosa che è successa praticamente qualche secolo prima, molti secoli prima, almeno mille, 1600 anni prima, o 1600, 500 anni prima, con Davide, eh, scusate, con Giuseppe, l'apsus freudiano. Anche lui entrò nelle grazie di Potifar, no? Di Potifar. E si affrettò quindi a darle di questi profumi, gli alimenti. Ecco, attenzione. Ve et Sheva a Nearot, ed era. Con queste sette ragazze a lei di servizio, noi potremmo dire delle ancelle. Perché sette? Lei, dirà più avanti, ed è presumibile capirlo anche adesso, non vuole dire che è ebrea. Quindi cosa fa? Vi ho detto che un pignolo. Tiene una sempre fissa di shabbat e lei non lavora. Esther non lavora, non fa nel, nel, nessuno dei 39 me la, non cuce, non stira, diremmo, no? non colora, non si fa le unghie, non si, non si pittura, non fa le cose vietate di Shabbat e quindi non fa niente. Quella fissa il settimo giorno di Shabbat, che vede che non fa niente, pensa che essendo regina lei non faccia niente neanche gli altri giorni, non può sospettare che sia ebrea. La turnazione invece è dalla prima alla sesta, quindi una settimana la prima la fa, per esempio, di domenica, la seconda di lunedì, la settimana dopo, quella che aveva fatto la domenica, la sposta a lunedì, lascia sempre ferma quella del sabato e quella del venerdì la sposta la domenica. Cioè ruota le sei, intelligente, e lascia sempre fissa lei, questo significa letteralmente la cosa. Quindi nessuno può sospettare che lei sia ebrea, perché? perché le altre vedono sempre che lei fa delle cose. Quella fissa di Shabbat dice, ma non fa niente come non fa niente di altri giorni. Perché? Perché molte donne, molte regine dell'Arem facevano così, molte concubine facevano così. Capite? Era furba. E infatti dopo lo scopriamo perché dice, ma tu non dire niente, io non dico niente che sono ebrea, poi però quando devi salvare il suo popolo lo deve dire. E lì rischierà la vita, perché si deve presentare alla presenza del re senza essere accolta. Però il re l'amava e sappiamo che andrà a finire bene, però ve lo voglio dire adesso perché così riusciamo a capire bene questi piccoli dettagli che sono fondamentali. E dovevano quindi essere le assegnate che cosa? Anche la residenza reale. Eh, ovviamente Agai la seconda, lei e le sue ancelle, diciamo così, in questo Betta Shim, in questo Arem. Versetto 10. Ester lo dice adesso. Lighi da, o meglio lo, nel senso di non o al. Non. Aver scambiato un accento con una vocale, lì che ci vedo poco. eh. C'è una lame, una in grande così, io mi vado a fermare proprio sull'accento. Complimenti. Quindi, lei non racconta non dice Esther etam vet dice non dice niente né sul suo popolo né sulla sua stirpe, no? Perché? Perché Mordecai, che era uno che ci vedeva bene gli aveva detto di non farlo. Ascerlo Taghid, di non raccontare Lotta tagithe sembra proprio un comando, i comandamenti delle tavole dicono eh, l'otinaf, no? Ecco qui lo tagithe, non raccontarlo. E vabbè. Adesso di nuovo il focus su Mordecai. Siamo ormai a metà del capitolo, più o meno quei tempi ci siamo. E State bene attenti all'atteggiamento di Mordecai che si appropinqua, nel vero senso del, del, del verbo, a fare un'opera di salvezza verso il grande nemico di Israele, Ashferosh. Però sarà la cambiale che poi dopo Ester riuscirà ad incassare quando potrà dire chi è e chi ha salvato la vita, l'imperatore, chiamato re, però è un imperatore, lo sapete. E dice così. Uvechol yom, e di giorno in giorno Mordechai laleghet, no? Camminava dove? Eh. Lifne Chazar Attenti su un pignolo. Passeggiava di fronte di fronte al cortile dell'Arem, alla casa. Questo hazzarra, questo cortile, vi ho già detto che chi è dentro il cortile perimetrale è proprietà di colui che è il padrone. Qualunque cosa, oggetti, uomini, materiale, eh, non chiedetemi perché, ma nella normativa è così. Io non, non posso fare leziologia di una normativa di un popolo che ha 4.000 anni e qui dobbiamo andare a scandagliare cose di 2.400-2.500 anni fa. Non lo, non lo posso sapere, nessuno lo sa, però si sa che, dal punto di vista giuridico, questa è la realtà. Quindi lui passeggiava di fronte, teneva sotto controllo, è da qui che nasce l'idea errata che lui fosse il marito, perché ha sua moglie là dentro, allora va a vedere cosa succede. No, no, la cosa è diversa, c'è un progressivo avvicinamento per andare a salvare se non fosse entrato nel cuore di, di, di, di questa location potremmo dire non avrebbe mai potuto sentire mai potuto avvisare ester mai potuto avvisare tramite ster del colpo di stato che stavano facendo per salvare il re siamo solo al capitolo 2 dobbiamo arrivare praticamente alla fine del capitolo 9 qualche versetto del versetto 10 per dire come le cose cambiano in un attimo nella vita degli uomini in male ma anche in bene e se oggi siamo nel male, non può altro che cambiare in bene. Qualcuno diceva che dopo la pioggia, per quanto sia, c'è sempre il sole. Alla faccia dei catastrofisti. L'Ifnea Zahara beta nashim, la dat el shalom ester, per vedere che cosa, eh, per venire a sapere, no, come... Io ho detto eh, shalom perché è shalom, però quando voi incontrate... E qualcuno gli dice: co, Com'è la, la, la, la, la pace a te? Sarebbe no? Ma <ride> come la pace a te, quindi, comunque, Shalom è no? estere uma, e asseba. E quindi, cosa venisse fatto no? a lei? cioè, quali erano le tappe di aggradimento perché non è che Re passasse così, cioè, te vieni qua, no, c'era tutta una procedura, tutta una lettugge, lui doveva scegliere le, le, le preferite per farle uscire dall'Ara e sposarsele, a e quindi voleva monitorare la situazione, da qui a loro si dice, ah, ma loro fossero il marito, visto che vivevano insieme, no? No. Versetto 12. Quando giunse il turno di, di, dice, di, di, queste, eh, di queste ragazze, per, anzi di ogni ragazza, perché è singolare, di ogni ragazza, per presentarsi al re, per vedere se erano pronte o no a entrare nelle, nelle, nelle stanze segrete del re, quindi consumare con lui eh, il concubinato o le nozze, potremmo dire, quindi al termine di un anno intero, no? dice proprio di 12 mesi, secondo quelle che erano state date le direttive a loro riguardo, perché ci voleva un anno per concludere questa preparazione di bellezza, tipo, era tipo la preparazione che si ha quando si fanno dei concorsi di bellezza, queste ragazze dovevano eh, essere brave nel parlare, sostenere una discussione su tanti temi, temi di cronaca, temi di storia, temi di lette... non potevano essere delle, delle oche giulive, cioè non avevano tempo per stare sui social, ecco. Dovevano stare lì e fare palestra. Dovevano <coughs> lavarsi tante volte con essenze profumate, latte di asina, profumi costosissimi. Dovevano essere massaggiate, cosparse di questi oli o dagli eunuchi o dalle ancelle. Comunque sempre e comunque con la supervisione eunuco. Che per lo Shomer Betanashim, Shomer Betanashim, e quindi quando si concludeva questa preparazione, olio di mirra, sei mesi di profumi femminili, vengono proprio definiti profumi femminili. Versetto 13: In questo modo la ragazza si presentava al re. Si presentava ovviamente, non è scritto, lo vedremo dopo, chiamata dal re, e tutto ciò che veniva dato, no? perché lo portasse con sé dall'alloggio delle donne fino all'abitazione del re, quella che era la dotazione eh, per vivere con il re, eh, una dotazione di vestiario, di profumi, di, di, di, di cosmesi, eccetera, eccetera. Versetto 14, perché poi dopo arriviamo al 15, che per noi è la svolta di, di, di questo grande episodio. Dice Baherev... Iba alla sera ella andava e la mattina ritornava nell'area dopo aver consumato le nozze corrette, o comunque il concubinato corretto, e poi ritornava in un secondo recinto, in una seconda casa dell'area sotto la sorveglianza. Qui c'è il nome di un altro personaggio, Shagaz Gaz, anche lui ovviamente è un uco custode anche lui. Anche lui era Tavo Od El Amelech. Anche lui era custode, era un Serim, era uno degli eunuchi, quindi custode delle concubine. E non tornava dal re a meno che, questa ragazza non tornava più dal re, a meno che il re non la richiedesse e essa venisse, ah, ecco qua, dice esattamente Nikrabeshem, Beshem, convocata, chiamata. Eh, per nome, nel nome anzi addirittura, nel, nel proprio nome. Chiamata nel proprio nome voleva dire che poteva salire in maniera stabile, lui avrebbe, scel lui avrebbe scelto in questo caso la preferita per sostituire Vasti o essere sotto Vasti nella gerarchia dell'arem. Quando venne il turno di Esther, figlia di Avichail, zio di Mordecai, quindi la cugina di Mordecai, che l'aveva preso con sé come figlia, eccetera, eccetera, di presentarsi, dice eh, El Amelech, dice eh, che lei, lei non chiese nulla. Perché? Perché questo, dice il testo, è Tasher Yomar e Egai, era quello che le aveva detto e gai un ucchio del re, custode delle donne stai zitta, vai là e non chiedere niente perché le altre ragazze avevano, avevano eh, venivano dalla profonda provincia perché furono reclutate a forza avevano sempre delle richieste noi potremmo dire anche di nepotismo no? cioè eh, prebende per i genitori per i fratelli allocazioni eh, non solo urbane, ma addirittura, eh, non so, ehm, di carriera eh, politica, di carriera militare, di carriera amministrativa, estera non ha detto niente, muta come un pesce. Perché? Perché gai conosceva questo umore piuttosto tempestoso del re, devo trovare l'aggettivo giusto, ma prima di sera ci riesco, e lui dice tu stai zitto, non dì niente, lascia fare, confida nella tua bellezza no? non c'è scritto ma si capisce so. e infatti cosa succede succede proprio quello che diceva che, che ha detto lui perché Vetei dice Esther Roeia. <coughs> Esther trovava grazia presso tutti quelli che vedevano lei e quindi ha maggior ragione nei confronti del re e infatti il versetto 16 dice, Veti l'Ach, Esther e fu portata Esther dal re Asferosh, e il Betemalkutò nella casa reale, nella, nella casa reale a nel decimo mese, vedete come sono precisi con le date, che Tevet, e poi dice il settimo anno. Vai e, e amò chi il re? Chi Esther dice proprio l'amò Nicola Nascim tra tutte le donne? Nicola Nascim tra tutte le donne, altra frase interessante. Capite perché Luca prende sempre molto da Esther eh? nel libro di Esther, il nel libro nel quale eh, Meghilah, nel quale non è presente il nome di Dio. La trovò gentile, ebbe il suo favore, e addirittura, sentite, dice proprio, trovò Chesed, le fanai al suo volto, Nicola Betulot, e, e poi la Chesed è, eh, Chesed Verachamim, Misericordia eh, al, suo, al suo volto, Nicola, Betulot, rispetto a tutte le altre ragazze vergine, che alla fine lui pose, dice, dice, che Vajashem Keter Malkut Beroshah mise la Keter, la corona eh, del, della, della, della, del regno, Beroscià nella sua testa la fece regnare tachat vashti sotto vashti o al posto di vashti però è bello perché dice che, che est riceve hen ve chesed hen è, è grazia è il nome di anna la mamma di, di, di, di shmuel anna vi samuel il profeta e poi chesed Grazia e misericordia sembra quasi che Qui mi dà l'idea proprio che questo chesed sia un preludio ciò che poi sarà veramente un atto di misericordia di Asferos quando si ravvederà da questa sua... Ecco come è arrivato. Impulsività. Era un impulsivo. L'ho detto che prima di sera non arrivava. Il re organizzò a Ridaye un grande banchetto, un grande ricevimento. Mistagadol. Mi le colsharim di tutti i principi, i satrapi. Eh, banchetto di Ester e accordò diciamo una specie di amnistia alle, alle province e inviò regali degni di un re interessante questa cosa dei regali perché è la cosa che si fa immediatamente dopo la lettura, la seconda lettura giovedì mattina, prossimo guardate la data qua perché chi la vedrà più avanti eh, perché non so la data del calendario nostro so che è il 13 di, di, di Adarsenim ma non so la data che corrisponde Comunque, io sto registrando questo di mercoledì pomeriggio, ieri sera abbiamo fatto il primo capitolo, e quindi giovedì prossimo, eh, giovedì prossimo, che ci sarà la, la seconda lettura, perché la prima lettura si fa mercoledì sera, cioè esattamente tra una settimana, eh, si mandano doni di gioia, bisogna far festa, anche il modo di leggere è entusiasta proprio deve essere un modo entusiasta di leggere, addirittura si ripetono eh, ogni versetto viene ripetuto le ultime parole due volte c'è chi dice per tenere sveglia le persone non è vero, perché poi i bambini quando sentono il nome di Amanna devono sbattere le mani sbattere i piedi, almeno questa è una tradizione che fa vita, perché bisogna ricordarsi chi è che, era per, che ha voluto il male verso i figli di Israele ed è andato a farsi friggere, quindi trovò, eh, fece amnistia e si inviarono regali No, degni di un re. Versetto 19, siamo ormai alla fine. Quando furono no, di nuovo radunate queste betulotte, questi vergini, qui Mordecai si avvicina ancora, perché dice letteralmente Yoshev be non dice che, scusate, Yoshev, cioè si sedette, quasi prese eh, residenza, perché è lo stesso verbo che si usa per Dio quando Yoshevet è <ride> il Be' cioè Dio risiede a Gerusalemme quindi lui si è messo a risiedere dove? attenzione, prima passeggiava fuori dal cortile guardava, qui addirittura pare che sia entrato, a meno c'è scritto qua Beshahara Melek addirittura le porte del re neanche le porte del palazzo del re, le porte del re cioè lui è entrato praticamente fino alle oggi chiaramente non, non sarebbe non si sa come si è entrato, perché le guardie ti dovevano fermare. Lui è addirittura è entrato talmente dentro che è arrivato alle porte degli appartamenti reali. Perché non parla del palazzo? Dice Shacharamelech, la porta del re. Si chiamava porta del re la porta del palazzo? Non si sa. Però si sa che lui era davanti alla porta del re. Dieci centimetri c'era il re. Questa situazione, diciamo geopolitica, è interessante perché? Perché è poi quella che permetterà a, e Basilare, oltre che salvifico, oltre che interessante, permetterà a, al, nostro, al nostro Mordecai di salvare la vita al marito di ester cioè il re, l'imperatore, potremmo dire. Infatti dice, en ester magedet dice, non Ester raccontò la sua origine e la sua stirpe, così come l'aveva ordinato, casher va, ordinato, casher ziva si dice che ordinò, eh, si dice quando Dio fa così con Mosè, casher tzivà adonai, così aveva ordinato il Signore, lui proprio un ordine, a chi? a lei, a lei, su di lei, no? Mordecai. Vehet mahamar, e lei eseguiva, eseguiva quanto tutto ciò che mordicai a Esther diceva e faceva, come aietà, ecco, come quando, quando lo giungo io, come era sotto la, eh, la sua tutela, potremmo dire, come quando era una casa. Solo che qui il verbo, il termine esatto, behamna, contiene la radice di amen, di verità. Quindi c'è il nome di Dio, il Cristo, l'amen. E la verità vuol dire che quello che lei oggettivamente viveva sotto comando di Mordecai erano verità. Non era una pedagogia così. Versetto 21-22. velocissimamente in quei giorni, mentre dice Bayamim Maem, in quei giorni, ecco, mentre Monaca si trovava appunto Sharamele che alla porta del re, Bigtan e Teresh, due nomi precisi perché poi questi verranno segnati negli annales. Cronacorum delle, delle cronache del re. Stavo guardando qua il mio amico che c'è un po' di artrosi. E due degli eunuchi del re, che custodivano la porta del re, cercarono, cercarono, il verbo lishlahia dice yad bamelech ashferosh, lanciarono come eh, volsero la mano ecco, verso il re Ashferosh ma la cosa avvenne volevano fare questo quindi avevano questo qua custodivano no, nel loro cuore questa cosa erano irritati da Ashferosh allora, ma la cosa avvenne in questo flashback dice ma questa cosa Adabar dice questa cosa questa parola forse anche viene a conoscenza di Mordecai la riferì alla, alla regina Ester, qui già definita regina Ester. e Esther la riportò al re al nome di Mordecai. Si tiene sempre al buio, fino a quando apparirà per svergognare Amman e salvare Israele. Ultimo versetto. Si fece l'indagine sull'episodio, si trovò a Reale, e furono impiccati al palo, alla forca, definito proprio di Shinem al-Ets e poi dopo dice questo fu scritto cioè furono eh, loro due talù no? I talù furono da qui nasce anche il termine di croce Shinem al cioè eh, tutte e due al, al, al palo all'albero e questo è scritto a Sefer di di Vre Ayamim che è il nome peraltro anche ma anche di fatto sono le cronache, no? delle... si fa riferimento anche a, a, ai testi biblici l'Ifnea Melech", davanti al re quindi fu scritto nel libro delle cronache di fronte al re quindi abbiamo visto che il versetto 23 è, eh, cioè il versetto 22 è un flashback del 21 perché quando loro cercarono di fare l'attentato il re si salvò perché fu avvisato da Mordecai ma l'indicazione fu di essere si cominciano già a vedere le posizioni in campo eh, mi ero segnato mi ero segnato una cosa pignolosa che sarebbe questa qua allora quando si dice Vesmo Mordecai, il suo nome era Mordecai. Nella Bibbia i nomi dei malvagi sono posti prima della parola shem, nome, tipo Aman Shmo. Ma Shmo Mordecai, eh, oppure Shmo metteteci un altro grande uomo della Bibbia, tipo Naval, Golia, eh, Bichri, eccetera, eccetera, eccetera, che sono nomi negativi, i nomi negativi, dice, ho scritto, i nomi dei malvagi sono posti prima della parola Shem, del loro nome. Quindi, Naval Shmo, Goliashmo, Shavashmo, Benbirkishmo. I nomi delle persone rette, invece, sono precedute dalla parola Shem. Shem Noah, Shem Mordecai, Shem Kish, Elka, Shavul, Bos, Ishai, eccetera, eccetera, eccetera. Forse perché, questo è per imitare un po' il nome del creatore, che è scritto il mio, il mio nome è Hashem, il mio nome è Dio. È una cosa, diciamo, un po' da pignola, però credo che sia giusto ricordarla perché può esserci utile anche nel proseguo del nostro cammino di studi biblici. Vi saluto vi ringrazio, spero di aver fatto bene, e più o meno, vedete che sono stato più corto di ieri, di 10 minuti, però abbiamo messo un sacco di informazioni, perché a Dio piacendo domani affronteremo anche il terzo capitolo. Ciao, alla prossima. A proposito, se vi, piace, se vi è piaciuta questa cosa lunghissima, eh, vi prego di mettere, perché per noi è importante saperlo, un mi piace, un pollice all'insù. E se potete, fate girare il nostro canale. Ma solo alle persone che sapete, potete sapere che possono interessare le nostre Della Shot. Ciao, grazie.